Chiudi, apri l'audio, sempre. Credo che siamo live. Siamo live. Buongiorno, ciao. È una bella mattina di sole qui da queste parti, spero che sia lo stesso eh, anche dalle parti di tutti e ci ritroviamo eh, giustamente a goderci questo sprazzo di estate tardiva eh, con un altro incontro di Apogeo Live. Apogeo Live significa che eh, incontriamo i nostri autori di libri, i nostri docenti di corsi Uh, e uh, oggi, nell'imminenza del suo corso che, sta, uh, che avrà luogo settimana prossima, abbiamo uh, Elia Zanon uh, che chiacchiera con noi uh, di un tema che sembra provocatorio, sembra un po', uh, un po disarmante all'inizio, uh, uh, perché a Google non piace la mia uh, pagina. Adesso entriamo subito nel vivo. Prima vi racconto solo un paio di cose. Eh, Elia parlerà un attimo di sé, poi chiacchiereremo di come appunto si, eh, si fa un, un buon SEO eh, e poi, per chi avrà avuto la pazienza di seguirci lungo l'incontro, avremo a disposizione eh, un codice sconto verso fine, verso fine chiacchierata che permetterà di iscriversi appunto al corso di Elia a condizioni agevolate. E prima di tutto, Elia, vuoi dire qualcosa di te? Chi sei? Cosa fai? In un minuto. Eh? Grazie mille Lucio, grazie. Eh, allora, ciao a tutti. Eh, io mi chiamo Elia, e sono responsabile SEO di un'agenzia del Trevigiano che si chiama Moka Interactive. Eh, lavoro eh, in un'agenzia con altre 50 persone il mio team è formato da 9 eh, persone me compreso e mi confronto quotidianamente con i progetti più disparati essendo la nostra attività un'attività di consulenza e ho la fortuna di lavorare in, uh, con diversi settori con case editrici, con uh, aziende che si occupano di food and beverage con uh, aziende che si occupano di settori B2B ambiti uh, molto specifici come le calandre uh, fino a parlare anche di materassi quindi davvero uh, ho la fortuna di spaziare un po' dovunque e basta, oggi sono qui a chiacchierare con te, Lucio. ed è un piacere perché è la seconda volta e, e, e mi diverto molto. <ride> Bene, sono contento. Speriamo di fare divertire tutti. Eh, intanto, eh, senti, mh, prima ancora dello, eh, del capire perché a Google non piace la mia pagina, la domanda che a me viene spontanea è ma perché io mi devo interessare del fatto che la mia pagina piaccia o meno a Google? Uh, che mi interessa, che mi importa uh, del SEO, che il SEO funzioni, che il SEO uh, vada bene, che il SEO ha... che senso ha il SEO? Allora, eh, beh, il SEO è intanto una persona perché si, parliamo di Search Engine Optimizer, quindi si tratta di un professionista, quindi quando utilizziamo il davanti eh, parliamo di una persona che fa SEO e se invece dobbiamo parlare della disciplina, del digital marketing, parliamo del, della SEO, quindi femminile, quindi siamo inclusivi tutte e per tutto. <ride> con, lo, con lo stesso acronimo riusciamo riusciamo ad affrontare sia maschile, quindi un professionista o una professionista, sia il femminile, quindi eh, la disciplina Search Engine Optimization. Eh, in questo caso, per rispondere alla tua domanda, Lucio, eh, dobbiamo, eh, dobbiamo pensare che comunque eh, Google è diventata, è una di fatto una delle principali fonti di traffico per, uh, un, uh, per un sito web, perlomeno per la maggior parte dei siti web con cui ho avuto l'occasione di lavorare, ho Proprio visto che Google, e in generale il traffico organico, eh, quindi il traffico spontaneo che arriva dai motori di ricerca, eh, è una delle principali fonti di traffico. Eh, nel caso specifico dell'Italia, eh, Google rappresenta un po' il monopolista, eh, essendo eh, coprendo diciamo il 96% delle ricerche che vengono fatte online. Perché sto parlando di questo? Perché eh, di fatto le persone eh, quando hanno bisogno di qualcosa eh, cercano molto spesso online perché potrebbero trovare la risposta. Google tra l'altro negli anni è diventato sempre più bravo nel offrire un paniere di possibili soluzioni eh, che vengono contenute, vengono riportate nella pagina dei risultati di ricerca che potreste sentire anche, potreste chiamare anche come SERP con un altro acronimo. E, e questo lavoro eh, di miglioramento dei propri risultati di ricerca l'ha portato a diventare eh, monopolista eh, in questo caso eh, negli anni quindi per migliorare il proprio lavoro ha anche eh, stilato una serie di, di linee guida eh, che continua sempre a migliorare fidarsi un po' di queste linee guida del fatto che ehm, il fatto che definisce delle buone pratiche per eh, essere parte di questo, suo, eh, di questo suo ambiente ci potrebbe aiutare ad entrare in contatto anche con quelle che sono le persone che ci cercano. Quindi uniamo i due universi una persona che ha bisogno di qualcosa e che cerca su Google e Google che ci dice un po' come potremmo essere, come potremmo presentare i nostri contenuti, il nostro sito web eh, per metterci in contatto. Quindi funziona un po' da intermediario quasi se vogliamo. Eh, è chiaro che la nostra azienda eh, deve avere una necessità concreta di essere presente su Google o comunque essere presente online perché eh, magari queste persone eh, cercano online e, e quindi ecco eh, secondo me dobbiamo cercare di lavorare per piacere a Google ma non tanto per piacere a Google ma per piacere alle persone che cercano su Google e che avere, a cui potremmo, diciamo, risolvere un'esigenza, un problema, un'intenzione un che rivela attraverso una parola chiave che scriverà poi sulla barra di Google. Senti, ho già, sto già imparando delle cose, che il SEO è la persona che lo fa, la SEO è la disciplina a cui quella persona si dedica, eh, poi hai detto SERP, che cos'è SERP, che è acronimo è? È un acronimo che, eh, che si riferisce alla pagina dei risultati di ricerca, eh, quindi di fatto in inglese possiamo tradurla anche come Search Engine Result Page. Eh, quindi è proprio la pagina dove troviamo quell'elenco dei risultati, che non è più una lista di eh, risultati di ricerca ma troviamo anche immagini troviamo mappe a seconda poi di qual è effettivamente la migliore risposta che google può offrirci che contiene dove potremmo trovare la risposta alla nostra esigenza che eh, inseriamo attraverso la barra di ricerca ho capito è importante eh, ti chiedo di esplodere gli acronimi perché è importante non parlare come iniziati ma eh, dare modo a, a chiunque di capire a che cosa ci stiamo riferendo e <clears throat> Volevo anche eh, chiederti questo, mh, più o meno se io oggi eh, avessi una mia attività, avessi il mio sito, avessi un mio blog, chiaramente si parla di cifre molto buttate lì, molto approssimate, però mh, quanto eh, dipenderei dall'organico eh, per i miei risultati di lettura, di seguito, di vendita e quanto dipenderei invece dal mh, quanto dipenderei dal linguaggio comune, scusami, e quanto dipenderei eh, dal, dal SEO? Allora, eh, in realtà eh, dipende molto. Eh, quello, che dobbiamo, quello a cui dobbiamo prestare attenzione è il fatto che eh, non c'è un giusto o sbagliato, c'è un interlocutore a cui noi ci rivolgiamo. Eh, noi dobbiamo prima, prima di tutto pensare che il nostro contenuto deve essere letto da delle persone fisiche e che quindi eh, devono leggere un contenuto ben costruito, un contenuto strutturato, dobbiamo facilitargli un po' il lavoro in modo tale che, eh, il nostro contenuto sia quanto più leggibile, chiaro e comprensibile poss possibile, insomma, perché ehm, se ragioniamo così allora abbiamo anche qualche chance in più di riuscire a posizionarci meglio per Google. Eh, Google eh, è sì una macchina, eh, è una macchina però in costante e continua evoluzione, che eh, cerca di migliorare sempre di più i propri risultati di ricerca, sempre tenendo come punto focale il fatto che anche lui si eh, rapporta con delle persone. Eh, non possiamo pensare di scrivere un contenuto esclusivamente per un algoritmo, eh, quindi per una macchina. Eh, Là, eh, è un po' passato, eh, non, non è più così. Eh, Google è in costante evoluzione, ha tantissime informazioni dentro di sé, ha tantissimi mezzi eh, per comprendere quello che noi stiamo scrivendo e quindi immaginandoci di scrivere ad una persona, di raccontare ad una persona quello che vogliamo comunicare è la strada migliore per riuscire ad ottenere anche maggiore visibilità eh, attraverso il motore di ricerca un po' monopolizzato finora la conversazione con Elia per rompere il ghiaccio, in realtà è una chiacchierata che facciamo tra tutti e chiunque abbia delle domande a Elia eh, le faccia perché è il momento per chiarirsi un dubbio, per metterlo un po' sotto pressione, farci dire qualche segreto, eh, insomma sfruttare al massimo questa opportunità che abbiamo di attingere alla sua eh, conoscenza chiedo di mandare le domande via eh, chat che poi eh, leggeremo in diretta mh, a Elia per avere ordine e per eh, cercare di rispondere ovviamente a tutti. Intanto che ci si pensa su, eh, una domanda me la permetto ancora io, visto Vai. che abbiamo detto scriviamo per le persone e poi scriviamo anche per eh, l'algoritmo, eh, scriviamo per la macchina, per Google, ma... Eh, ti è mai capitato di pensare all'algoritmo, alla macchina come a una persona? Come ti immagini questo SEO che sta là a Mountain View nel suo ufficio targato Google? Eh, se fosse una persona che, li, che legge, che tipo di persona ti immagini? In questo momento mi sto immaginando Google con una faccia abbastanza amichevole perché anche il linguaggio che utilizza comunicando con noi, con la community, ma anche con le persone in generale, il linguaggio che utilizza è molto tranquillo, molto amichevole. Però sotto sotto mi immagino che nasconda qualcosa perché di base se io devo presentarmi a Google con con il mio sito, con il mio contenuto, eh, devo obiettivamente eh, rispettare determinati canoni che lui stesso ha deciso. Quindi guarda un po' come sono vestito, se sono una persona sveglia, reattiva, intelligente, immaginando anche che il mio contenuto, se, trasponendolo come una persona, eh, se sono una persona interessante, quindi se ho dei contenuti da mostrare, eh, se non sono costruito apposta per piacere a lui, ma alle persone che poi interagiscono con lui. Eh, quindi di base mi immagino che Google sia un po' come un, un giudice, un arbitro eh, sul proprio campo da gioco, è chiaro, però questo è un altro argomento e un'altra storia. Eh, però eh, è un po' come un, un amico che ti dice: eh, fai come ti dico io e vedrai che piacerai anche agli altri. Eh, poi. Ci sono, ci sono tanti aspetti su cui potremmo eventualmente, eh, eventualmente ragionare perché la stessa cosa che dice a noi la dice anche agli altri come ai miei competitor ad esempio no? quindi se io mi vesto a dovere se io eh, confeziono un contenuto che possa eh, piacere alle persone, al mio target, devo pensare che anche i miei competitor, i miei concorrenti eh, potrebbero fare lo stesso. E quindi qui subentrano tanti altri aspetti che Google tiene in considerazione, quel che questa persona eh, tiene in considerazione per eh, dare più visibilità eh, a una persona piuttosto che a un'altra, a un contenuto piuttosto che un altro. Eh, guardando anche un po' quello che dicono gli altri, no? quindi le, le referenze. Eh, sono altrettanto importanti quanto un contenuto che è ben costruito e adatto a quello che è, a quello che è il mio potenziale target, la mia persona. Quindi me lo immagino un po' così, un po' amichevole, un po' giudicatore, eh, però insomma eh, dobbiamo farcelo amico perché ci sono tante buone opportunità da cui, eh, da cui poter eh, attingere. Pertanto, ecco sì, mh, un, un amico da tenerselo stretto. Intanto credo che io mi stia portando a casa una lezione. Molte persone sono portate a pensare che il fatto di doversi misurare con l'algoritmo quando producono contenuti e non solo con le persone, sia in qualche modo una eh, diminuzione del valore di quello che scrivono e della loro competenza, quando invece eh, semmai è una eh, valorizzazione. L'algoritmo è eh, pubblico in più che ragiona non esattamente come le persone, ma eh, comunque che si sforza di interpretare come dicevi tu, il common sense, il, mm, il, il gradimento che tantissime persone avranno eh, leggendoci, quindi non dico di essere contenti di doversi misurare con l'algoritmo, però è un plus, non è un minus, certo. tu sei d'accordo? Sono perfettamente d'accordo. È considerato anche la mission di Google. Eh, me la sono segnata qua tra l'altro perché volevo comunque menzionarla e la mission che trovate sul sito di Google è, è, è proprio questa. La nostra missione è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e utili. Quindi diciamo anche una, visione, una missione molto eh, ambiziosa eh, su cui Google sta lavorando davvero da anni e acquisendo sempre più quote di mercato eh, e acquisendo sempre un pubblico sempre più consistente. Eh, quindi diciamo che da un lato eh, è un bene fidarsi eh, di tutti questi studi che Google fa e, e ha fatto negli anni e farà sempre di più. È chiaro, qualche volta potrebbe prendere degli abbagli, eh, ce ne sono stati diversi nel corso degli anni, Ultimo, ma non meno importante, il fatto che abbia deciso di modificare i titoli che troviamo nella SERP, nella pagina di risultati di ricerca, eh, attingendo ad altre risorse eh, del testo eh, al posto del meta metatag, quindi della porzione di codice, con cui presentare quel titolo eh, nella pagina dei risultati di ricerca. Eh, è stata fatta questa modifica, la community SEO ha restituito una serie di feedback molto negativi e molto critici nei confronti di Google, dicendo che comunque, eh, essendo tra l'altro una delle cose su cui tendiamo a lavorare, su cui eh, racconterò anche poi nel corso come poterla modificare, come poterla utilizzare al meglio, come poterla rendere utile poi per le persone, eh, dovendoci lavorare parecchio poi eh, è difficile anche riuscire a controllarla nel caso in cui Google non prenda la porzione di codice che noi eh, chiediamo di presentare ma attingendo ad altre risorse che eh, possiamo, possono esserci all'interno del contenuto o anche fuori dal contenuto stesso e questo è un esempio degli abbagli che potrebbe prendere Google eh, e infatti dopo diversi feedback eh, anche Google ha, è tornato un po' sui suoi passi eh, modificando un po' che è la quella che è la porzione dell'algoritmo che valuta il eh, tag title che è contenuto in pagina e che normalmente un SEO è tenuto a modificare. Quindi sì, ci sono questi casi, ma buona parte dei casi, buona parte degli studi che Google stesso ha fatto nel corso degli anni sono assolutamente validi e da tenere in considerazione per l'ottimizzazione o comunque il lavoro che noi SEO, ma anche uno, uno specialista del content, del contenuto potrebbe fare per rivolgersi alle persone. Grazie, Dia, ti sei scaldato e arrivano le domande, quindi entriamo nel, nel vivo e, e ti si mette alla prova più di quanto posso fare io. Certo. La prima domanda è di Walter che chiede eh, quali strumenti semplici ci sono per fare una SEO fatta in casa? Allora, ci sono strumenti diversi. semplici, eh? non tirarmi fuori cose. Da, no, no, no, no, non tiro fuori cose complicate. La moca interactive, eh... strumenti semplici. Allora, secondo me ci sono una serie di estensioni eh, che potete installare sul browser. Eh, io utilizzo normalmente Google Chrome ehm, e c'è un'estensione che io amo molto, eh, si chiama SEO Meta in One Click, che ti restituisce una panoramica. Delle, delle, delle cose che ci sono in pagina, dei tag in pagina, come il title che ho menzionato prima, la meta description che è un'altra porzione di testo che viene utilizzata da Google per presentare poi i propri risultati di ricerca e tutta una serie di altri tag che non, non, non racconto qui, tag di headings, alt tag per le immagini, adesso li menziono così, però eh, no, spoilerò troppe cose non va bene. Ehm... <ride> però questa estensione ti permette di fare una valutazione eh, immediata di quelli che sono i, gli elementi utili all'ottimizzazione in pagina e, e capire insomma se, il, se la pagina può essere migliorata, può essere ottimizzata eh, o meno. Cioè, questa estensione ti restituisce anche già un'indicazione sui limiti, eh, del numero di caratteri, su title, meta description che è appunto eh, con cui scrivere il contenuto insomma secondo me è una, una cosa molto utile eh, poi dipende molto dall'attività che bisogna fare per eh, effettuare un'analisi delle parole chiave si possono utilizzare degli strumenti anche gratuiti o eh, freemium quindi un po' gratuiti un po' no eh, per fare analisi tecnica, quindi capire se il eh, sito è utilizzato dal punto di vista tecnico, ce ne sono degli altri, insomma ci sono davvero tanti strumenti, io ne, ne uso molti, eh, l'estensione è una, posso suggerirvi Google PageSpeed, eh, che è anche questo è gratuito eh, e tra l'altro è della suite di Google. Il più importante secondo me che ogni sito web, ogni webmaster, ogni persona che lavora sul sito web dovrebbe installare è la Google Search Console che è eh, diciamo, il punto di contatto tra il nostro sito e Google quindi ci eh, permette di valutare se il nostro sito è ok dal punto di vista tecnico se il nostro, eh, e soprattutto ci permette di vedere le performance, le prestazioni che il nostro sito fa eh, all'interno della all'interno di google quindi per quali parole chiave siamo veniamo cliccati veniamo visti dalle persone e, e un sacco di altre cose quindi è gratuito è gratis ed è un punto di contatto tra il nostro sito e google quindi installatela tutti installate la google search console adesso immagino che la regia magari metterà anche nella chat uh, de, di facebook almeno i i riferimenti a queste cose se no sarà facile andarle a trovare magari via Google intanto sì. c'è un'altra domanda di Nicola eh, che mette l'accento su una vena polemica che distingue una parte del pubblico dei professionisti in questo campo e che chiede che cosa rispondiamo Elia a, di a chi dichiara che la SEO <ride> è morta, roba forte <ride> la SEO è, eh, è morta ormai da diversi anni eh, però alla fine quello che, quello che succede è che eh, comunque eh, come detto prima eh, la maggior parte del, del traffico a diversi siti dico diversi perché non è una regola eh, arriva dal, dal traffico organico e ci riferiamo a persone che cercano online perché hanno bisogno di fare qualcosa e e trovano la risposta attraverso i nostri risultati di ricerca quindi come facciamo noi a eh, riuscire a guadagnare della visibilità per intercettare le persone che hanno bisogno di qualcosa e per cui noi effettivamente abbiamo una risposta la SEO è uno di questi, di questi strumenti la SEO è uno di, eh, di, di, di queste cose, di queste attività che possiamo fare all'interno del sito per eh, riuscire a dare risposta, ad aiutare le persone a trovare a rispondere alle loro esigenze. Eh, quindi mh, quello che me lo sento dire molto spesso, la sera è morta, però eh, lo sento dire da, anche da diversi clienti che alla fine della fiera ar arrivano da me e mi chiedono ma come riesco a eh, migliorare questa pagina eh, per riuscire a guadagnare della visibilità eh, per eh, delle parole chiave interessanti per, le mie per, le per il mio target, per i miei utenti. Eh, bisogna un po' eh, rispettare o comunque eh, cercare di migliorare il nostro sito seguendo quella che è, è la, eh, quelle che sono le indicazioni di Google e, e quelle che sono poi le indicazioni che anche un SEO specialist eh, può offrire. Eh, seguire pedissequamente le, le linee guida tecniche di Google non è sempre la strada migliore. Eh, avere poi una, un occhio vigile su quelli che sono gli aggiornamenti e un occhio critico anche su, sulla bontà di questi aggiornamenti che fa Google come potrebbe essere, che potrebbe dare un SEO specialist è quella, quel quid in più che potrebbe darci un aiuto eh, per eh, e dare poi alle persone un aiuto per eh, riuscire a a migliorarsi a migliorare il proprio sito web. Insomma la SEO è morta e il 2022 sarà l'anno di Linux sul desktop se ho capito bene. Veniamo, esatto, esatto, esatto. Vediamo una domanda interessante di Serena che dice secondo la tua esperienza se dovessi dare tre consigli rapidi per curare la propria SEO quali sarebbero? Tre consigli rapidi. Uh, eh, penso ai consigli, penso a rapidi e mi vengono in mente un sacco di cose allora le prime cose che mi vengono in mente eh, sono scrivere per le persone prima di tutto, eh, ottimizzare le performance del sito eh, che non è tanto rapido in, in realtà perché comunque ci sono tanti lavori da fare ma una cosa rapidissima da fare è ottimizzare i meta tag, quindi title e meta description aggiungendo, facendo un'accurata analisi delle parole chiave e eh, pensando, di, pensando come se fossero degli annunci no? dobbiamo pensare che lo, lo snippet il, quindi il risultato di ricerca che troviamo sulla pagina di Google è quella di... Ehm, è costruita con titolo e meta, e meta descrizione. Ottimizzare questi, cercando di convincere le persone a cliccare sul nostro risultato, potrebbe già portarci dei, dei buoni risultati. Quindi sì, partirei da qua intanto, ottimizziamo i meta tag, curiamo il contenuto eh, pensando prima di tutto alle persone, non scrivendo un muro di testo, ma dividendolo in paragrafi e eh, parlando anche con, con tono amichevole e scriviamo... Cose utili alle persone e, e poi seppur comunque non sia velocissimo facciamo un'analisi delle, delle, delle performance quindi della velocità del sito per capire se possiamo fare qualcosa tante volte ci sono anche delle piccole attività molto veloci da fare eh, con l'aiuto di un programmatore o con l'aiuto di un sistemista che potrebbero già eh, darci dei buoni risultati eh, però ecco sì un giro su google page speed per vedere quali sono le cose che possiamo fare ecco sì mi conforti molto quando mi parli dei meta tag, eh, dei quali io parlo alle persone, mi dicono no, ma che ti frega se è un'altra cosa? Eh, ci sono tante cose che possono essere fatte. Eh? eh no, infatti, infatti, poi magari eh, hai un corso a disposizione e spiegherai anche come si usano no. i meta tag. Anche perché Lucio, per, permettimi solo un inciso sì, a proposito sì, sì, di certo. meta tag. Eh, noi possiamo anche ottimizzare, do ragione alle persone che ti dicono, Eh ma cosa ti frega dei metatag? Eh, sì, d'accordo, è giusto, eh, vale la pena ottimizzarli, però se effettivamente quando le persone atterrano sul nostro contenuto, atterrano sulla nostra pagina del sito web, e eh, trovano poi un contenuto utile. Quindi anche avendo dei metatag super ottimizzati, super configurati e super persuasivi, potrebbe non essere sufficiente. Eh, è una di quelle attività però che potrebbe portare beneficio ecco. certo preparati a una risposta impegnativa perché salvatore ti pone una domanda interessante perché fidarci di un'azienda monopolizzatrice a codice chiuso come utilizzare concorrenti open source qui si spalanca un mondo eh, seo ho non tanto senza Google, ma con uno spirito diverso da quello, da quello di, di Google, insomma. Però qui allora, eh, ovviamente ne eh, eh, sai sì. più tu di me. Eh, sì, è, una, è un po' una tematica che spesso ritorna, perché diciamo, se sì, Google è, è monopolista, ma è monopolista in un ambiente che lui stesso ha creato, e Se però non ci sono altre aziende che negli anni eh, sono riuscite a raggiungere un risultato eh, così alto e così elevato come quello di Google, eh, probabilmente è perché hanno perso delle quote, pensiamo a Yahoo, pensiamo a Bing, pensiamo a eh, Alta Vista o altri motori di ricerca, eh, quando ancora Google non era monopolista, eh, diciamo che lì Google poi si è distinto eh, grazie poi agli investimenti che ha fatto e a, a migliorarsi sempre di più, ha investito molto sulla ricerca e sviluppo e sta ancora investendo molto sul proprio algoritmo eh, è un codice chiuso sì eh, però se pensiamo eh, anche Coca Cola ha un brevetto eh, che non condivida nessuno e eh, quindi dobbiamo sempre pensare al, all'algoritmo come una, un insieme di 200 fattori su cui noi possiamo lavorare su cui, e con cui noi possiamo migliorare il nostro sito web. Ci sono altri motori di ricerca? Eh, sì, è indubbio. Eh, pensiamo a Bing che ho appena menzionato, in America comunque detiene il 10% di quote di mercato, quindi anche comunque un, un motore di ricerca forte e interessante. Quello che fa secondo me la differenza non è tanto seguire pedissequamente le. Eh, le, le linee guida di google l'ho detto prima ma avere un occhio critico su quello che google dice non è tutto oro colato quello che menziona google e quello che ci dice di fare google eh, non dobbiamo pensare di seguire eh, pedissequamente le, mh, le, le regole che ci dà. Ripor riporta la keyword eh, direttamente nell'url Ok, va bene, però capiamo quant'è il, il concreto valore di questa cosa. Se noi modifichiamo un URL, poi corriamo il rischio di perdere tutto quello che abbiamo guadagnato prima, eh, perché l'abbiamo modificata e magari non abbiamo impostato una regola di redirect. Eh, questo potrebbe portarci delle, delle conseguenze negative eh, quindi avere un occhio critico magari con l'aiuto di un professionista di un SEO specialist che ci dice sì è vero che Google dice che è bene riportare la parola chiave eh, nell'url ma in questo caso potrebbe portarci più danni che altro eh, allora non facciamolo in questo momento ma facciamolo poi eh, potrebbe aiutare come dire il um, il, la persona che eh, si fa giustamente queste domande sul monopolio di Google, magari sul fatto che, eh, che non è proprio tutto orocolato, tutto a eh, valutare quali sono effettivamente le cose che possono essere fatte, che possono portare benefici concreti e quelle che potrebbero essere fatte eh, in passato. Eh, è giusto comunque tenere le antenne alzate perché comunque anche Google eh, fa i soldi con, con le nostre riseriche, eh, fa i soldi con gli annunci che, che pubblicano eh, che, che pubblica sopra risultati organici attraverso Google Shopping, altre, altre piattaforme e quindi è bene cioè fidarsi è bene, non fidarsi mh, non è sempre meglio ma comunque avere un occhio, un occhio di riguardo è, è bene è mm -hmm. sicuramente meglio in questo periodo c'è anche un gran parlare di eh, privacy, però non capisco bene se ci possa essere un'influenza eh, di, di questo discorso sui temi della, eh, della SEO. Per esempio, eh, c'è un browser eh, che tutela la privacy come DuckDuckGo, per esempio, mh, che eh, comincia ad avere dei numeri interessanti di utilizzo per quanto assolutamente minoritari e DuckDuckGo dietro le quinte mh, si risparmia molte delle tecniche che usa eh, Google per profilare, acquisire informazioni, eh, insomma fare il suo lavoro appunto in un'ottica di tutela della privacy di chi eh, naviga. Nel momento in cui io mi occupo di, eh, di SEO e devo pensare sia al risultato sul motore di ricerca ma anche appunto al browser che viene usato e al tipo di risultati che il motore di ricerca mh, produce, eh, la SEO che produco pensando a Google che comunque è l'80%, il 90% è una percentuale eh, molto elevata del totale, che impatto ha poi quando applico le, le stesse regole a persone che poi stanno usando per esempio DuckDuckGo o, o Brave, ce ne sono diversi di, di esempi. Insomma, privacy e SEO. Allora, eh, il, tema, il tema privacy fortunatamente eh, per quel che riguarda la SEO non è così eh, impattante eh, come potrebbe esserlo per, eh, per colleghi che, che, che lavorano con me qui in azienda, che eh, lavorano più invece sul, sull'advertising, quindi sulla pubblicità online, su tutto, quel, tutto il mondo che riguarda Google Ads, su tutto il mondo che riguarda Facebook, Instagram e altri eh, universi su cui la pubblicità diventa pagamento. Eh, la SEO diciamo, è, un, è un approccio più, eh, com, com, com, come viene definito il traffico, più organico, più naturale, eh, quindi eh, noi non, abbiamo, eh, non dobbiamo necessariamente utilizzare eh, dati o comunque dati, dati personali per attingere a delle informazioni. È chiaro che eh, in alcuni casi attingere a dei dati che... Eh, l'advertising potrebbe avere, eh, Google Ads potrebbe offrirci, eh, può darci qualche chance in più per intercettare il pubblico che eh, è più interessante per me e a cui posso effettivamente dare una mano. Sono un po' un buonista da questo punto di vista, nel senso che mi immagino sempre che la pubblicità che social oppure Google, eh, Google mi offre possa effettivamente eh, aiutarmi a scegliere un qualcosa, un qualcosa di davvero utile per me. Eh, quindi quando condivido i miei dati facendolo ovviamente consapevolmente, eh, mi immagino sempre eh, dietro questo dato o dietro comunque il lavoro che la presentazione di un risultato di ricerca a pagamento o di una sponsorizzata su Facebook o una sponsorizzata su Instagram ci sia uno specialista che lavora per l'azienda che sta cercando di aiutarmi a risolvere la mia esigenza. Eh, e questo diciamo mi aiuta a eh, aiuta me, professionista SEO, a capire quali sono le effettive esigenze del um, de, de, dell'utente finale. A che pro? Solo allo scopo di costruire un contenuto che meglio si adatta alle, a rispondere all'intento di ricerca che sta dietro una parola chiave, all'intento di ricerca che la persona che sta effettuando, eh, che sta digitando una parola chiave sulla barra di Google ha in quel momento. Che cosa gli serve? Eh, gli, gli, gli, può aiutarlo meglio un video, può aiutarlo meglio un contenuto editoriale, può aiutarlo meglio una pagina di categoria del mio e-commerce o una scheda prodotto del mio e-commerce. In questo caso eh, tutti i dati che vengono raccolti e che possono essere raccolti ovviamente previa, con, previa autorizzazione da parte delle persone eh, possono venirci in aiuto e in soccorso nel caso in cui non abbiamo proprio le idee chiare su quello che è il nostro target. Ho capito. Vedo che sono arrivate persone nuove e le invito se hanno domande da porre a Elia di scriverle nella chat Uh, dopodiché le, penso io a riportarle a, a lui che risponde uh, come sa nel frattempo mh, ti chiedo io una cosa ho sempre percepito la seo come una disciplina che sente molto lo scorrere del tempo e il susseguirsi degli eventi perché eh, se io guardo alla prima seo che girava 25 anni fa la gente scriveva in bianco su fondo bianco 500 volte la parola del prodotto sperando che Google venisse, riconoscesse quella pagina come estremamente importante rispetto al prodotto Google si è fatto molto più furbo e, e anche poi chi scrive c'è un po' di gatto col topo per, per capirci su certo. questa cosa e sì, meno male infatti eh, se pensiamo al SEO, alla SEO come era cinque anni fa, tre anni fa, poi c'è stata di mezzo una pandemia, eh, poi un, eh, anni fa sono entrati prepotentemente i eh, dispositivi da tasca eh, che hanno cambiato probabilmente moltissimo da questo punto di vista, tu che segui la SEO da tanto tempo nonostante l'età super giovanissima, che cosa hai visto cambiare? Che cosa rimane magari costante nel tempo, importante nel tempo e che cosa invece riguarda di più il momento storico, poi passa, si evolve, cambia? Allora parto dalla, parto dalla fine, parto dalle, dalle cose più recenti che, su cui Google ha effettivamente dato una marcia, una marcia in più e mh, probabilmente ha... Eh, portato a termine e portato nero su bianco, scritto nero su bianco, un'evoluzione che era già in corso da diversi anni. L'attenzione alle persone e all'esperienza che queste persone eh, devono avere o comunque potrebbero avere online. L'esperienza di navigazione, l'esperienza di ricerca eh, è un fattore che, eh, sta, eh, che, che è diventato e diventerà sempre più importante eh, per Google eh, anche perché considerato eh, gli ultimi aggiornamenti, l'ultimo in particolare eh, più, più consistente dell'algoritmo che mh, appunto riguarda delle cose che lui ha definito Core Web Vitals, ossia delle metriche vitali eh, che considera per la valutazione di una pagina web, eh, queste metriche guardano soprattutto all'esperienza che le persone potrebbero avere all'interno della pagina. Si parla di contenuto, ma si parla soprattutto di... Ehm di velocità di caricamento un altro fattore su cui ha insistito molto anche negli anni passati si parla di esperienza di navigazione nel senso che una pagina deve rimanere stabile per non mandare in confusione eh, le persone che leggono il contenuto eh, si parla di tempo di risposta del server eh, quindi di nuovo di performance di caricamento eh, questo eh, ovviamente ha un impatto anche per eh, per il cambiamento che è già in atto da 5-6 anni, eh, come dicevi tu Lucio, eh, relativamente alla, a, a come le persone navigano il sito, da che dispositivo. Eh, la maggior parte delle persone oggigiorno eh, naviga da mobile, Ci sono, eh, Meno, ci sono più siti che hanno più traffico da mobile che siti che invece hanno traffico da eh, un computer o un, un laptop o qualsiasi altro dispositivo fisso che può stare sulla scrivania. Eh, tutti noi abbiamo uno smartphone con cui eh, accediamo al web e tutti noi, comunque la maggior parte di noi eh, però ecco, eh, anche questo ha avuto un impatto soprattutto sul tema dell'esperienza eh, di navigazione eh, il dispositivo eh, mobile ha una connessione notoriamente più instabile rispetto a quella che potrebbe essere la connessione di casa o dell'ufficio e avere un sito che è molto pesante, molto, eh, dai contenuti, eh, con, con tanti contenuti, può avere un impatto sui tempi di caricamento dal dispositivo mobile, potrebbero essere molto più lunghi. E paradossalmente poi la pazienza che una persona è disposta a, ad avere per attendere il caricamento di una pagina da uno schermo piccolo eh, è molta meno, eh, perché eh, si è magari in piedi, si sta andando a prendere la metro, eh, siamo, stiamo passeggiando, anche se siamo sul divano comunque siamo disposti a, ad aspettare meno tempo perché è più faticoso eh, navigare da eh, smartphone e quindi eh, anche i contenuti devono eh, adattarsi di conseguenza per fare in modo che l'esperienza di navigazione non venga intaccata. Eh, negli anni poi Google ha lavorato molto all'aggiornamento eh, appunto di come lui stesso comprende i contenuti e di come gli altri i reputano questi contenuti, se utili o meno, se il contenuto ha tanti link, se il contenuto è eh, ricco di parole chiave, se il contenuto è scritto in maniera naturale. Tutto perché comunque il punto focale eh, su cui porre l'attenzione eh, sono le persone. Le persone che eh, hanno bisogno di fare qualcosa, di andare da qualche parte, di comprare qualcosa, di leggere qualcosa, devono farlo nel miglior modo possibile, eh, quindi nel, il più velocemente possibile e il più. Ehm, con quanto più comfort possibile, eh, tenendo conto che i dispositivi sono i più disparati. Ci sono tantissime cose di cui potremmo parlare, tantissime cose che ho menzionato ora eh, e di cui potremmo andare avanti per fare altri dieci webinar parlando di esperienza di navigazione. Eh, però ecco, eh, dobbiamo sempre pensare, e questo è un po' eh, il segreto, che eh, Google deve essere un po, un po' più in secondo piano rispetto a quelle che sono le persone nostro target. Eh, ne parlerò anche il corso, al, al corso che farò, ehm, che farò prossimamente eh, il, nostro punto, il nostro punto focale, il nostro obiettivo è, è garantire alle persone un contenuto che possa offrire loro un'esperienza eh, utile e comunque eh, utile, direi utile il nostro contenuto deve essere utile alle persone e per aiutarle a raggiungere e ad assolvere il loro bisogno mi porto a casa due cose da questa risposta. La prima è che il SEO, la SEO non è un'isola e se uno fa un'attenzione spasmodica all'algoritmo, però si ritrova con pagine pesanti che si caricano male, col server inefficace eh, e tutta una serie di altre cose, eh, non dico inutile, ma ci andiamo molto vicini. La seconda e che al giorno d'oggi, anche quando pensiamo alla SEO, pensiamo in termini di mobile first, giusto? Sì, sì, assolutamente. Dobbiamo tenere conto che eh, anche Google Stesso ha dato sempre più importanza negli anni al, al mobile. Eh, anche perché adesso da um, circa il 2018-2019 ha iniziato a immagazzinare nel proprio database eh, solo le versioni mobile dei siti web eh, questo perché appunto eh, i dati eh, ci consentono di affermare che la maggior parte delle persone naviga da, da, da, da un sito web e mi collego al tema dell'isola eh, Lucio mh, facendo riferimento anche a un tema che ho affrontato prima no? al fatto che eh, noi SEO, eh, con l'aiuto eh, dei nostri colleghi che si occupano di pubblicità, di advertising online, eh, ci danno una mano a eh, capire, capire qualcosa di più rispetto alle persone che navigano il nostro sito web. Eh, anche chi si occupa di user experience, di esperienza dell'utente, eh, chi si occupa di crawl, di conversion rate optimization, eh, possono aiutarci a comprendere di più le persone. Eh, questo perché chi si occupa di advertising online, quindi chi si occupa di pubblicità, può aiutarci ad intercettare eh, le persone, il nostro target, in un altro momento dove magari da SEO non può arrivare. Eh, con altre applicazioni con altre sorgenti di traffico con altre cose e chi si occupa di esperienza chi si occupa di eh, conversioni di aumentare il tasso di conversione di questa pagina può aiutarci a strutturare i nostri contenuti Dobbiamo pensare che una pagina web infatti non è fatta di solo testo, è fatta di immagini, è fatta di paragrafi, è fatta di call to action, quindi di pulsanti, di tante componenti che magari un SEO specialist potrebbe non, eh, non, non contemplare sin da subito. La sinergia tra queste, tra queste discipline può aiutarci a costruire un qualcosa. Di, di, di molto più grande, di molto più bello e di molto più utile alle persone. Quindi non siamo più un'isola, siamo un grande continente che eh, è formato da diversi stati, da diverse componenti eh, che possono offrire un qualcosa di davvero utile alle persone. Visto che hai fatto accenno al corso, lo vogliamo dare il codice sconto? Visto che bene, Apogeo, bene, ha, Apogeo ha compiuto una curata valutazione delle mie capacità manuali nel condividere lo schermo e mi ha fatto dono di questo uh, prezioso ausilio uh, manuale con cui mi pregio di uh, passare il uh, codice sconto per il tuo corso. Grazie, che... devo dire che hai una, be hai una bellissima calligrafia comunque. Eh, <ride> ci ho lavorato, eh? Sono, <ride> ci ho lavorato molto, è qualcosa di cui vado fiero. Eh, siamo a scrivere fa bene, usare questo codice permette di eh, usufruire del 15% sull'iscrizione al eh, corso di Elia, a cui, visto che parliamo di persone, parliamo di SEO specialist, Uh, chiedo che cosa ha studiato idealmente il SEO Specialist? Io ho l'impressione che ci si possa arrivare anche un po' indipendentemente dal, dal curriculum di studi, però forse ci sono delle cose che aiutano o soprattutto che aiutano anche una volta terminato, una volta terminata la scuola dell'obbligo, l'università o quello che è, magari ci sono letture, magari ci sono esperienze, come si forma oggi un SEO Specialist? Allora, ehm, anzitutto si forma con tanta passione, eh, questo è in dubbio, la passione comunque non aiuta solo la SEO, aiuta in generale. Eh, avere passione per qualcosa, appassionarsi a, qual a qualcosa, eh, ci permette di fare le cose con molta più semplicità e molta, più, eh, molta meno fatica. Non che non ci sia insomma, fatica, perché... Eh, anche studiare seo eh, almeno quando avevo iniziato a farlo io mi ha portato via diverse ore di sonno <ride> quindi eh, ecco ehm, studiare eh, studiare blog eh, ai, farsi aiutare da, da dei corsi tenuti da specialisti eh, è una cosa molto utile e è probabilmente fondamentale eh, c'è poi una componente di costante aggiornamento eh, come dicevi tu la SEO è un universo molto liquido eh, che si evolve costantemente, gli algoritmi di Google si aggiornano eh, centinaia di volte all'anno e ci sono dei momenti in cui eh, l'algoritmo si aggiorna eh, in maniera considerevole preponderante quindi è sempre utile tenersi informati su riviste di settore su eh, blog di settore che trattano dell'argomento eh, c'è poi il blog di google che ci restituisce quasi in tempo reale delle informazioni eh, forum e, e siti web che ehm, commentano quello che succede quello che viene pubblicato da google adesso c'è tra, tra l'altro una persona si chiama si chiama John Mueller che eh, interagisce con la community SEO abbastanza spesso anche grazie anche a YouTube e quello che potrebbe aiutare ancora prima eh, della formazione costante che potrebbe avvenire attraverso dei blog, attraverso dei corsi online, attraverso dei corsi anche di persona eh, può essere lo studio del marketing in generale, quindi capire quali sono le dinamiche che stanno dietro eh, il um, il marketing e magari eh, avere qualche, se, se, se si è un po' più nerd, si è più facilitati perché insomma qualche volta capita di aprire il codice sorgente della pagina e vedere che cosa sta succedendo. Eh, io ho avuto la fortuna di appassionarmi ai computer sin da piccolo grazie a mio padre che mi portava sempre a casa dei computer che aveva in ufficio computer vecchi eh, e poi anche l'università mi ha aiutato, eh, non ci sono università dove si studia SEO, eh, ci sono dei corsi tenuti in università che affrontano l'argomento SEO, eh, però appunto ci vuole tanta passione, studiare i forum di settore, possibilmente anche quelli che eh, arrivano da, da oltreoceano, dall'America, eh, e poi tempo da dedicare informazione eh, costantemente, perché è sempre utile e importante riuscire ad essere eh, aggiornati eh, sull'argomento. Argo, sull io amo i mestieri dell'informatica perché la macchina è impersonale, l'algoritmo è freddo, la rete è cruda, eh, nessuno sa che sei un cane su internet, però alla fine se non ci metti la passione non ti viene fuori niente di, di buono. e certo. La passione rimane un componente del digitale primario importantissimo. Intanto sì. mh, devo fare un ringraziamento personale a uh, Stefanino, però mh, rimane tra noi eh, e visto che ci avviciniamo alla, alla fine, eh, intanto ne approfitto perché prima di eh, trovarci oggi mh, con, ehm, con Elia ci siamo scambiati delle, dei pareri sul, sul che cosa, di che cosa parlare, che cosa sarebbe venuto fuori oggi. E lui mi ha citato i uh, Core Web Vitals e eh, io non ho assolutamente idea di che cosa siano, non sono un SEO specialist, eh, ma capisco che si tratta di una cosa relativamente nuova e che probabilmente ha un impatto sul mestiere, quindi per mia curiosità personale, ma anche per dare un'informazione in più a chi ci segue, ti chiedo di chiarirci un po' questo termine. Certo, allora facciamo passo indietro e mh, torniamo nel 2020 quando Google ha annunciato che avrebbe rilasciato eh, per la prima volta un, un aggiornamento, ma con un anticipo di un anno. Vediamo se... Dammi, dammi feedback se ci sei. Sì, sì, sì. Okay, ti, ho visto, ti, ho visto, ti ho visto congelato ma adesso sei tornato. Sono tornato? Ok. Sì, sì. Eh, allora. Ah, in, dicevo, anticipo questo, questo in anticipo di un anno. Sì, esatto, perfetto. Torniamo al 2020, quando aveva annunciato questo aggiornamento dell'algoritmo in anticipo di un anno, dove diceva appunto che nel 2021 avrebbe eh, lavorato ad un aggiornamento che riguardava appunto, come dicevo prima, all'esperienza riguardava l'esperienza eh, delle persone. E, e per fare questo eh, ha dato eh, in pasto alla community SEO e in generale al mondo eh, degli, degli elementi eh, di valutazione, delle metriche da valutare che ha chiamato Web Vitals, eh, quello che di fatto lui rappresenta come eh, metriche vitali da eh, monitorare e da tracciare. Eh, mh, ci sono il time to first byte, eh, quindi il tempo che intercorre tra la richiesta e la risposta del server, il first input delay, eh, quindi il tempo che intercorre tra... Eh, il primo eh, input e ehm, la prima richiesta, il primo input, eh, il CLS, il cumulative day off shift, tanti altri, tanti altri acronimi. E ne ha eh, scelti tre che, ehm, che sono diventati i core web vitals, eh, quindi i tre elementi che considera i più importanti. Sono tre elementi che posso, possiamo valutare con Google Page Speed Insight, eh, lo strumento gratuito che ci mette a disposizione per eh, valutare appunto le performance eh, di una pagina web e di un sito web e sono appunto il first input delay, eh, quindi il tempo che intercorre tra la prima richiesta e il primo input che arriva al, uh, al sito, eh, quindi è una tematica che riguarda più il server, il uh, largest content full eh, paint, quindi quanto tempo impiega il contenuto più grosso a caricarsi eh, in pagina eh, e poi il cumulative layout shift, quindi una, una metrica che riguarda più eh, gli elementi in pagina e come si muovono, se si muovono, in funzione anche delle interazioni delle persone. Eh, ha scritto un, ci sono un sacco di articoli scritti in merito a queste tre, eh, a queste tre metriche. Eh, quello, che, quello che davvero conta è che Google ci ha dato anche dei parametri da seguire e da rispettare in pagina e che potrebbero essere valutati per uh, offrire, quantomeno se, um, se rispettati, un'esperienza uh, di valore uh, attraverso la nostra pagina web. Um, quindi un'analisi di questi tre core web vitals potrebbe essere utile uh, per valutare se il nostro sito rispetta quelli che sono i, i canoni che Google ci ha messo a disposizione per aggiornare questo algoritmo, aggiornamento che è avvenuto e si è concluso alla fine di agosto, e, e magari poi valutare eh, quali potrebbero essere i miglioramenti per, eh, da implementare nel nostro sito per migliorare l'esperienza delle persone. Ok, ho due inviti da fare alle persone che ci stanno seguendo. Uh, intanto il uh, primo lo avevamo già uh, espresso ed è una, una ripetizione. Se pensate che valga la pena di uh, sentire Elia durante il suo corso, uh, iscrivetevi e usate questo codice, scrivere fa bene, tutto attaccato, per avere il uh, 15% di sconto, che di questi tempi è anche abbastanza interessante. Il secondo invito... È di iscriversi, questo è gratuito, alla nostra newsletter di Apogeo, perché abbiamo ancora un sacco di incontri Apogeo live con un sacco di autori, con un sacco di docenti. C'è un calendario di ottobre nutrito, poi andiamo anche su novembre. Nella newsletter, oltre a una sintesi di quello che abbiamo detto oggi con Elia, si trova anche eh, il richiamo ai prossimi appuntamenti che eh, ci saranno e di cui siamo. Eh, abbastanza soddisfatti, anzi molto soddisfatti per eh, gli autori che abbiamo e i temi che mh, vogliamo trattare. Eh, vuoi dire un'ultimissima cosa sul SEO e prima di salutare tutti o salutiamo tutti? Uh, cosa posso dire per il riguardo alla SEO? Ah sì, ehm, mi ricollego a una cosa che hai detto tu, eh, il segreto della SEO qual è? Che non ci sono segreti eh, eh, basta eh, basta capire eh, studiare e prestare attenzione alle persone e mettere in primo piano le persone e se così facendo eh, riusciamo a fare anche della buona SEO quindi partiamo dalle persone e, e poi google e, la, e le performance organiche il traffico organico verrà da sé il segreto della SEO è che non ci sono segreti, mi sembra proprio una bella chiusa. Ti ringrazio perché parlare con te è sempre un'esperienza squisita e c'è tantissimo da imparare e ringrazio molto anche tutte le persone che ci hanno ascoltato, hanno fatto domande eh, e spero che abbiano potuto ricavare qualcosa di interessante da, da questa mattinata. Iscrivetevi al corso di Elia, iscrivetevi alla nostra newsletter ci troviamo settimana prossima oltre che per corsi e per libri eh, anche a fare ancora apogeo live con i nostri docenti e i nostri autori buon pranzo a tutti è stato anche questa volta eh, un piacere a presto e grazie mille ciao, grazie buongiorno. di cuore a tutti grazie lucio grazie alla regia grazie a tutti ciao buon pranzo